In questo esercizio dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una somma di frazioni dovremmo imporre quello che sta sotto diverso da 0. Quindi x alla seconda meno 9 diverso da 0 e x diverso da 0. Questo risulterà un sistema. La prima equazione potremmo spostare il 9 dall'altra parte, quindi x alla seconda diverso da 9 e quindi x diverso da più o meno radice di 9, cioè più o meno 3. Vediamo sotto forma di intervalli. Abbiamo meno 3, 0, 3, in cui questi punti la funzione non è definita. Quindi come intervalli avremo da meno infinito a meno 3, unito da meno 3 a 0, unito da 0 a 3, unito da 3 a più infinito.